Buonasera, buonasera a tutti, voglio ringraziare innanzitutto il professor Roberto Bernard Bey che è il presidente dell'Associazione Italia Longeva ed è componente del Comitato Tecnico Scientifico che oggi mi accompagna nel corso di questa conferenza stampa. Partiamo dai dati di oggi, oggi il totale delle persone attualmente positive è di 77.635 con un incremento di 2.107 pazienti rispetto a ieri. Di questi 4.023 sono in terapia intensiva, 28.192 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte 45.420, il 59% del totale, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi registriamo purtroppo ancora 837 nuovi deceduti. Il totale dei guariti complessivamente di 15.729 rispetto a ieri le persone guarite sono 1.109 in più. Per quanto riguarda i dati della CROSS, della centrale di soccorso remoto sanitario, ad oggi sono stati trasferiti 96 pazienti, il numero rispetto a ieri è di 2. in totale sono 56 pazienti affetti da coronavirus e 40 non affetti dal coronavirus. Per quanto riguarda le forze in campo registriamo oggi 12.204 volontari, cresce il numero dei volontari impiegati, a questo si aggiungono le Forze Armate, le Forze dell'Ordine, il personale del Dipartimento, delle Regioni e i sanitari che sono in prima linea e che vogliamo tutti quanti ringraziare. Il dato delle tende di pretriage sono 779 all'esterno degli ospedali, 151 sono le tende di pretriage nei eh, penitenziari. Per quanto riguarda i fondi raccolti dal Dipartimento della Protezione Civile ad oggi abbiamo raccolto 75.524.000 euro e vogliamo ringraziare tutti quanti gli italiani per la loro generosità, generosità grande e piccola. Quindi ringraziamo tutti coloro i quali hanno fatto una donazione al Dipartimento. Queste risorse sono già state impiegate per 8.138.500 euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari. Infine voglio ricordare, se ieri ho ricordato il eh, laboratorio di alto isolamento e biocontenimento dello Spallanzani, voglio ricordare che in Italia esiste un'altra eccellenza, quella dell'ospedale Sacco di Milano che dai tempi della SARS è stato adeguato e attivato al proprio interno un reparto di biocontenimento BSL4, quindi un reparto altrettanto importante per la lotta agli eh, agenti virali e infettivi eh, che possono coinvolgere la popolazione. Colgo ancora una volta eh, questa sede per ringraziare tutto quanto il personale sanitario che ancora oggi ha fatto registrare decessi nel, nei medici eh, sono coloro i quali stanno in prima linea e a loro va tutto il nostro sostegno e la nostra riconoscenza. Io mi fermerei qui, darei la parola al Professore Bernabei, Prego Professore. Sì grazie. Eh, io credo che ci siano un paio di cose che vale la pena sottolineare. Stasera intanto la diminuzione dell'incremento dei ricoverati che sono passati da 1.276 il 26 di marzo, a 409 ieri, a 397 oggi. E lo stesso l'incremento dei ricoverati in terapia intensiva che sono passati dai 120 del 26 marzo ai 42 di oggi. Quindi questo è un dato che credo ci dia un po' una fotografia generale dell'andamento e di come il sistema ospedaliero fa fronte a questi numeri che sono, eh, come dire, in via di contenimento. Per quello che riguarda eh, il mio più specifico, eh, io mi occupo prevalentemente di anziani, eh, credo che valga la pena una piccola riflessione sulle eh, età più colpite. Continuano a essere quelle eh, degli anziani, l'età media dei deceduti è di 79 anni, e colpisce sempre il fatto: sono 70% uomini e 30% donne. Le donne sono più resistenti, sono più forti. È il dato che attraversa tutta la popolazione delle malattie associate, cioè il coronavirus, colpisce degli organismi che hanno delle fragilità. Il 52% ha dei deceduti ha tre patologie associate, il 25% ha due patologie associate, il 21% ha una patologia associata e qualche spicciolo per ha nessuna patologia, il 2% ha nessuna patologia associata. E anche, ci sono 23 deceduti sotto i 40 anni, 15 hanno patologie associate, patologie importanti. Quindi a dire che uno dei segnali che tutti quanti dobbiamo darci è quello che, eh, chi è che ha qualche patologia, è bene che la tratti bene, è bene che la curi con attenzione perché eh, diminuisce il rischio possibile. Questo è un pochino, credo, il messaggio generale da dare a, a tutti quanti eh, e quindi di essere particolarmente attenti a seguire le terapie e seguire quello che il medico ha detto. Io mi fermo su questo. Sì, prima delle domande vorrei aggiungere anche seguire le indicazioni che sono state date dalle autorità e in particolar modo anche dal Governo perché se noi vogliamo eh, sconfiggere questo virus dobbiamo adottare corretti comportamenti quindi mantenere il distanziamento sociale. Su questo non ci stancheremo mai di dirlo. Un giorno arriverà il momento in cui potremo non rispettare questa regola ma in questo periodo e per i prossimi tempi questa regola per noi deve essere una regola ferrea. A voi le domande. Allora, Daniele Petraroli, TG2, volevo capire... Il numero degli operatori sanitari contagiati e anche purtroppo deceduti è enormemente più alto rispetto, per esempio, a quello della Cina, almeno i dati disponibili. Ma vi siete fatti un'idea del perché questo avvenga? Ci sono, evidentemente c'è stata una sottovalutazione, o magari gli spazi sono più ristretti negli ospedali italiani rispetto a quelli cinesi? C'è un motivo, ci state lavorando su questo. L'altra invece è per il professore, sulle mh, le patologie associate. Oggi l'Istituto Superiore di Sanità ci ha fatto vedere quali sono queste patologie. Ci sta per esempio la più, mh, la più frequente, è l'ipertensione arteriosa e penso abbiano quasi tutti i pazienti sopra una certa età, ma anche le altre, la cardiopatia ischemica, eh, diabete, fibrillazione atriale, cioè sono patologie molto comuni. Siamo certi che siano queste a rendere più fragili e più esposti poi le persone che muoiono alla polmonite che viene in seguito al Covid. Grazie. Io lascerei tutte e due le domande al Professore, se può rispondere lui, per, per anche la... se Devo dire che per gli aspetti epidemiologici né io né il Professore abbiamo competenze per poter rispondere alla sua prima domanda. Credo che su questo o su tutte e due le domande. Sì, non so eh, Sì, eh, su, sulla, lei... sulla prima domanda è evidentemente è molto difficile e sono quelle domande a cui si risponderà tra un po' quando, come si dice, quando tutta la situazione sarà stato possibile analizzarla allora uno ritro, retrocederà alle cause e lo chiederemo certamente agli epidemiologi che sono certamente più bravi di me. Per quanto riguarda la seconda eh, si è dimenticata un'altra patologia che è l'insufficienza renale, tra quelle che lei ha citato, cardiopatia ischemica, ipertensione, fibrillazione atriale, diabete. Beh sono le patologie più frequenti dopo una certa età. E, e il problema non è tanto quello di dire ce l'ho e quindi che cosa succede. Il problema è di gestirle bene. Il problema era quello che dicevo prima, di curarle con attenzione. Lei lo sa che l'ipertensione il 50% è non aderente, non è aderente alla terapia in modo ottimale? Sa. E queste sono le cose che poi fanno la differenza. Perché queste patologie sono patologie tipiche della terza età, il problema è di curarle bene. Beh, lei pensi solo pensi alla cardiopatia ischemica o alla fibrillazione atriale? Entrambe danno dei, dei, dei deficit di perfusione evidentemente. Se poi ci aggiunge anche un polmone che funziona male 2 più 2 eh, dà le conseguenze che ci aspettiamo negative. E buonasera, Lorenzo De Cicco, del Messaggero. Eh, volevo chiedere, al di là delle date che naturalmente fisserà il Governo, quando eh, la curva dei contagi inizierà a scendere, quali possono essere i passaggi, insomma le fasi per una graduale riapertura dell'Italia. Grazie. Ma guardi, questo è uno degli argomenti su cui il Comitato su sollecitazione del Ministro della Salute ha cominciato a lavorare da ieri. Eh, ci lavoriamo. Bene lavorarci, è bene lavorarci per dire delle cose che siano semplici, efficaci e che abbiano senso. Abbiamo appena cominciato. E buonasera, Angelo Zaccone Teodosi per Il Riformista. Io torno su un argomento che ho già affrontato con alcuni di voi, ovvero i dati incompleti dell'andamento dell'epidemia. E le cosiddette, purtroppo, così definite, eh, tristemente, le morti nascoste. Questa mattina, come sapete, anzi oggi pomeriggio, il, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha presentato i dati di una prima indagine esplorativa che riguarda specificamente alcune di queste morti nascoste: sono quelle nelle residenze appunto per anziani. E volevo sottoporvi questi dati e chiedervi un parere e soprattutto a domandare. Perché non si decide di fare a tappeto, in tutte le residenze per anziani, i tamponi? Perché mi sembra che sia uno dei luoghi in cui, come ha definito un suo collega, uno dei target ideali del, del, eh, del, del virus. Eh, I dati però sono abbastanza impressionanti perché su 2.256 residenze hanno risposto al questionario che è stato attivato dall'Istituto insieme al Garante Nazionale per le persone private della libertà. Mh, soltanto 236 eh, residenze, quindi meno del 10%. Eh, in queste residenze ci sono complessivamente 19.000 19 persone circa e nell'arco di tempo studiato, queste ultime settimane, sono morte 1.850 persone, cioè un 10% dei residenti nelle comunità, appunto, eh, che, che hanno risposto al questionario. Eh, il suo collega, professor Brusaferro, eh, ha detto da quello che ci risulta soltanto 57 sono attribuibili a Covid. Però, come mi sono permesso di segnalare, questo dato contrasta con quello che ha dichiarato ieri il professor Locatelli che soltanto nella provincia eh, di Bergamo ci sono state 600 morti nelle eh, residenze per anziani. Allora, al di là del, della qualità metodologica di un'indagine o di un'altra, la domanda è perché non si interviene almeno con i tamponi nelle, nelle residenze. E l'altra domanda è collegata, in qualche modo, ad altre fasce deboli della popolazione che sono essenzialmente, le, come sa, cioè un appello del coordinamento nazionale delle comunità per minori eh, che lamentano l'assenza di chiarezza nel che cosa fare e anche lì l'assenza di, di, di tamponi per poter verificare se questi minori sono in condizioni diciamo preoccupanti, latentemente preoccupanti. E segnalo, sempre collegato a questa questione, la stessa questione di persone chiaramente, come sapete, si sono registrati ormai i primi quattro suicidi incluso anche di una, come sapete, di una infermiera per dinamiche infrapsichiche connesse al, al, al dramma come dire, eh, psicosociale che l'epidemia e i meccanismi di costrizione hanno determinato. E l'ultima è collegata anche qua a un'altra fascia debole, come sapete è stato multato l'altro giorno un genitore eh, perché andava in bicicletta con il figlio, è stato ritenuto dai carabinieri o dalla Polizia di Stato che stesse trasgredendo le norme e c'è un appello di centinaia di associazioni per consentire come peraltro da suggerimento della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, almeno di consentire a un genitore di uscire almeno un'ora al un giorno a fare una passeggiata, una corsa con i propri bambini. Grazie. Dieci, di dieci minuti di domande. Allora provo intanto, parto subito dall'ultima, anche se non è esattamente il mio specifico, però il professor Villani ha presentato insieme con il Sottosegretario alla Salute proprio un, un, una, una considerazione che verrà fatta propria dal Comitato Tecnico Scientifico proprio per permettere l'uscita ai bambini con un genitore o con un, un parente per, per esercitare il diritto al sole alla primavera. Eh, per quanto riguarda tutto il resto diciamo che lei ha affrontato giustamente il pacchetto delle fragilità. Ci abbiamo eh, in Italia 300.000 ospiti di residenze sanitarie assistenziali. Questi 300.000 ospiti hanno un'età media di 85 anni. Il 60% ha la malattia di Alzheimer. Quindi sono i più fragili dei fragili. Ed è evidente che il territorio che ospita queste fragilità deve essere rinforzato. È una delle cose che ci ha insegnato questa epidemia. Non si fa dall'oggi al domani, però è, è chiarissimo che è uno dei posti dove dobbiamo mettere mano e dobbiamo cercare di far sì che questi 300.000 ospiti, così come i ragazzi nelle comunità alloggio, abbiano dei punti di riferimento. Oggi è una zona molto grigia, dove l'intervento è difficile anche perché ci sono differenze ASL per ASL, comune per comune, regione per regione. C'è una disparità di organizzazione, trattamenti, personale che è incredibile. Uh, lei ha fatto bene a sollevarlo. Io, per primo, perché è uno degli ambiti di cui mi occupo, ne abbiamo parlato nel Comitato Tecnico Scientifico e, e verremo fuori con qualche indicazione più puntuale perché questo terreno è un terreno assolutamente da arare. Salve, buonasera. Veronica Di Benedetto, De Posti Internazionale. E volevo farvi una domanda su quello che è un possibile eh, modello Bologna, cioè il direttore di malattie infettive del Policlinico Sant'Orsola ha proposto un modello che va a cercare i pazienti direttamente eh, nelle case, cioè una, eh, un controllo maggiore di quelli che sono pazienti con sintomi non gravissimi eh, per mappare meglio eh, appunto il, il contagio e al Sant'Orsola di Bologna lo, lo stanno sperimentando e con poi dei uh, check-in specifici entro le 72 ore dalla, dal, dal controllo di questi pazienti. Cioè prevenire e non ricoverare quando i sintomi diventano gravissimi. Volevo chiedere che cosa ne pensavate a riguardo. Eh, tutto il bene possibile. <ride> Evidentemente eh, fa seguito a, a, a quello che è il discorso che facevamo prima del territorio. Uh, è chiaro che nel, nell'ondata dell'emergenza e del numero incredibile di persone con sintomatologia grave, è chiaro che abbiamo tutti pensato immediatamente all'ospedale e l'ospedale è stato potenziato, rafforzato e in qualche modo è riuscito a tenere botta all'enorme pressione dell'emergenza. Dell Ma questo discorso del territorio, ancora una volta, è un discorso che dobbiamo cominciare. L'esempio che mi fa lei mi fa venire in mente quello che fa il laboratorio di epidemiologia della Regione Lazio che identifica gli anziani fragili, perché essere anziano di per sé può anche non essere una caratteristica così negativa e soprattutto può essere un anziano assolutamente fit. Il vero problema è di trovare i fragili. Il laboratorio di epidemiologia della Regione Lazio ha targato tutti quelli che avevano avuto un ricovero per una delle patologie che abbiamo citato prima e allora sa, sapere questo vuol dire che il medico di medicina generale ha immediatamente il suo, la sua riserva di malati privilegiati per certi versi o che devono essere attenzionati il maggiormente possibile. Quello che in qualche modo sta facendo Bologna. Per cui è importante nel prossimo anno fare operazioni di questo tipo. E quindi prevenire il potersi ammalare perché questi malati sono ben seguiti, sono rafforzati e quindi in qualche modo ammalano di meno. Quindi benvenuta un'iniziativa del genere. Buonasera, sono Ilenia Petracalvina di Regno La Vita in Diretta. Io volevo guardare al sud, vedo che i numeri, soprattutto tra Puglia, Campania e Sicilia, sono contenuti. Però dalla Sicilia. Ci arrivano notizie della mancanza di reagenti per fare dei tamponi. Non so se voi potete confermare o meno questa prima notizia. E poi Musumeci, presidente della regione Lomb eh, Sicilia, che diceva che loro temono un po' che la Sicilia non possa gestire l'emergenza rispetto a quello che prevedono con i numeri. E volevo chiedervi, e soprattutto Borrelli, non so che cosa possiamo dire, cosa possiamo sapere, che, che tipo di, di scenario si può aprire al sud. Allora per quanto riguarda la questione dei reagenti sono alcuni giorni che al Comitato Operativo abbiamo avuto questa eh, esigenza che è stata rappresentata. Oggi con il Ministero della Salute, io ho invitato il Ministero della Salute a fare un tavolo per individuare delle soluzioni così come hanno fatto altre Regioni. Nella Regione Veneto hanno messo in atto un meccanismo per la produzione dei reagenti. È una delle esigenze che stiamo andando a soddisfare e che necessita di un coordinamento a livello nazionale. Per quanto riguarda i numeri al Sud noi confidiamo e ci auguriamo con l'adozione dei corretti comportamenti che questi numeri possono essere mantenuti. In Sicilia ci sono eh, tutta una serie di attività di assistenza alla popolazione, di misure messe in campo. Qualora dovesse aver bisogno la Sicilia noi siamo pronti come protezione civile nazionale, il sistema, a dare il supporto con personale medico, strumentazioni in aggiunta a quelle che si stanno acquisendo, che stanno arrivando e tutto quello che potrà essere necessario. Matteo buonasera. Eh, volevo chiedere due cose. Da un paio di giorni stanno calando i ricoveri in terapia intensiva, ma volevo capire quanti posti di terapia intensiva ci sono disponibili? Perché non è che si è saturato il sistema. L'altra domanda che volevo fare al Professore era ehm, come Comitato Tecnico Scientifico che indicazione date al Governo? Cioè eh, una, una un proroga della chiusura di 15 giorni ancora e poi si vedrà o più lunga? Grazie. Partiamo dai posti di terapia intensiva. Come sapete c'è stato un programma di potenziamento dei posti in terapia intensiva. Io con me non ho i numeri che sono stati dati oggi dal eh, Commissario Arcuri. Eh, lui ha un dato aggiornato e credo che sia anche disponibile online, quindi mi riservo di far avere al rappresentante dell'ANSE e a voi quelli che sono i numeri deposti in terapia intensiva nel giro di cinque minuti. Sul resto della domanda: Sì, l'indicazione per il momento, eh, siamo fermi a Pasqua, eh, questo è più o meno l'indicazione che il ministro ha recepito. Buonasera, Gianluca De Rosa, Agenzia Nova. Io volevo sapere, oggi sono stati superati i 500.000 tamponi, ma quante sono le persone che realmente sono, sono state sottoposte al test? Perché in realtà alcune persone avranno fatto due, tre anche quattro tamponi. Provo a dare una risposta io. Una persona almeno ne fa tre dei tamponi, perché uno lo fa quando si è certa che è positivo. Per esperienza personale? Eh? E due, no, no, no, no, no. <ride> per carità, non la voglio fare questa esperienza, ma insomma eh, uno lo si fa quando si, di, viene, si viene dichiarati eh, positivi e poi ce ne vogliono altri due per essere dichiarati negativi, esatto. quindi sono almeno tre tamponi a persona. No, eh, ci sono anche chi li fa di più, magari eh... si vedono anche caso, persone con caso, tre tamponi sì. negativi e poi è positivo il segreto alveolare per cui si figuri. No, allora, c'è il ne buon senso bello. che ha detto il Dottor Borrelli. Bene, allora se non ci sono altre domande vi ringraziamo e ci vediamo domani sera, grazie. Aspettate, c'è un'ultima domanda. O oh, penultima, visto che come oggi volete. Oggi è presto, approfitto. Eh, volevo chiedere, eh, avete visto uno studio inglese autorevole anche che dice che in Italia potrebbero esserci 6 milioni già di contagiati. Eh, che, cosa, che cosa vi fa pensare? Allora, io personalmente su questi numeri non. Oso immaginare né pensare. Noi abbiamo i dati che sono quelli che noi diamo. Quindi mi attengo ai dati che diamo. Sa, Fin quando non fa un'indagine epidemiologica vera, con dei test validati, sensibili e specifici, questi sono, non voglio dire numeri all'otto, ma insomma sono guess, sono idee che poi magari magari è anche vero, ma così nessuno può sbilanciarsi.